che ti ho portato. Un altro lago, questo è il lago di Pistona. Visto che sono tutti i laghi di Avigliana, posso venire qua ai 5 di Vigrea. Ma tra l'altro qua so che vogliono istituire un parco naturale, giusto? Esatto, infatti c'è Simonetta Alberico che ci aspetta, un esperto della città metropolitana, e ci spiegherà i dettagli del progetto. Ci aspetta dal lago? Sì. Andiamo. Ciao, venuti Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. qua a Cinque Lagi per scoprire un po' il posto, ti va di raccontarci qualcosa? Volentieri, questo è un posto bellissimo e devo dire che io sono particolarmente affezionato a questo posto perché lo conosco bene, sono originario di queste parti e, e tra l'altro adesso mi è capitato di dovermene occupare anche per lavoro, per cui è una cosa che faccio molto volentieri. E magari saliamo lì sopra così abbiamo una bellissima visuale e intanto io vi racconto qualcosa. Grazie. perché sappiamo che è nata una proposta di istituzione di un parco per appunto, questi cinque laghi. Quali sono e quali sono i comuni coinvolti? Sì, eh, in effetti dopo quasi 30 anni che, che se ne parla recentemente è stata proprio inoltrata alla regione la, la richiesta di istituire con, eh, con legge appunto un'area eh, un protetta, un parco naturale dei, dei cinque laghi. I laghi sono il lago Pistono che, che è questo, poi abbiamo il, il più grosso e il più noto che è il, il lago Sirio e gli altri sono il lago San Michele, il lago Campagna e il lago Nero, forse il meno noto di, di tutti. I comuni coinvolti sono anche loro cinque, eh, Montalto, Dora, che è il comune in cui ci troviamo, c'è il comune di Ivrea, di, di Chiaverano, Cascinetti di Ivrea e Borgo Franco di Ivrea. Quali sarebbero i vantaggi di restituire un parco in questa zona? Beh, diciamo che eh, la finalità principale è sicuramente quella di riuscire a eh, garantire che eh, questo tipo di, di ambiente, di paesaggio si, si preservi eh, con le caratteristiche che, che ha. Eh, di fatto in quest'area esiste già una forma di tutela che è quella legata al riconoscimento come sito di interesse comunitario. È una, una tutela prettamente naturalistica volta a salvaguardare le particolarità eh, di, di, di specie, sia floristiche che faunistiche presenti. Con il parco naturale invece si può fare un, un discorso un po' più ampio, nel senso non c'è soltanto la tutela del, della natura, eh, ma c'è anche una valorizzazione del territorio, per cui ci possono essere anche diciamo, delle ricadute positive da un punto di vista anche economico e di sviluppo per il territorio in senso più ampio, ecco, non esclusivamente sul parco. Il parco verrebbe istituito con i comuni con la città metropolitana di Torino? Sì, anche. esatto. Eh, I cinque comuni eh, hanno in qualche modo individuato proprio la città metropolitana come il possibile soggetto, un po' super partes, diciamo, che potrebbe fare da ente gestore di, di questo parco una volta che verrà istituito con legge regionale. Ma tra gli elementi di pregio che ci sono in questo parco, prima ci parlavi di gli aspetti culturali e sociologici, cioè, no, però ci sono anche di naturali. Sì, assolutamente. A parte i valori storici, e archeologici, abbiamo visto che c'è ad esempio la ricostruzione di villaggio Pallafitticolo, piuttosto che abbiamo un, un castello eh, che è stato edificato nel XII secolo. Da un punto di vista naturale abbiamo una serie di Ambienti molto variegati perché si passa dagli ambienti più, più secchi con presenza di vegetazione che è addirittura tipica del, della macchia mediterranea in alcuni casi. Ci sono dei, eh, dei residui, dei lembi di bosco planiziale che è quello che effettivamente si è creato subito dopo la, la scomparsa dei ghiacciai. Oppure eh, ambienti che sono invece tipici delle zone umide, quindi con vegetazione lacustre, le, le radici completamente immerse in, in aree un po' impaludate. Infatti si parla ad esempio di alneti impaludati come tipologia di, di bosco. E si possono vedere? Possiamo andare in quell'area? Sì, sono, sono qui vicino, se avete voglia di fare due passi certo. ci, ci possiamo andare insieme. Grazie. Il bosco che volevo farvi vedere è un esempio di bosco umido perché come vedete c'è una, una vegetazione che ama particolarmente l'acqua e che anzi cresce proprio con, con le radici immerse nell'acqua e viene definito al neto impaludato perché ovviamente abbiamo un terreno paludoso. Quali sono le tipologie di specie sì, sì. che sono presenti sì, in questo Sì, Diciamo bosco? che ci sono principalmente degli ontani neri, il uh -huh. eh, pioppo bianco, salice bianco, che sono le specie più caratteristiche uh -huh. di, di questi luoghi, e che sono tra l'altro. Eh, appunto delle specie eh, inserite nella direttiva habitat e quindi tutelati come habitat eh, prioritario. Uh -huh. Va bene, io adesso vi devo salutare perché purtroppo devo, devo andare a tornare al lavoro. Spero che le informazioni che, che vi ho dato vi abbiano interessato e... Oh, ovviamente se volete continuare a esplorare questi mm -hmm. luoghi ci sono ancora tantissimi percorsi, tantissimi scorci paesaggistici da, da vedere e, mm -hmm. boh, e poi magari sì. ci si ritrova qui all'inaugurazione del parco. Ci vediamo presto. Grazie. grazie mille. Grazie, grazie, grazie a voi. Le <ride> ciao, ciao, arrivederci. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. ciao.